John, non parta! Oh sì, ho imparato a farlo. Ehi hey, John! Uh, Ti libero ora, ok? Ok? Ok. Sul nostro pianeta. Dimmi solo perché vogliono uccidermi. I Mog non colonizzano, quelli sterminano. e dopo...